Quale poema ha più versi? La Divina Commedia o l'Odissea? Ha più versi la Divina Commedia. Perché? La Divina Commedia di Dante ha 14.233 versi e L'Odissea di Omero ha 12.100 versi e sametri. Ciao, al prossimo video. A presto.